Cari amici, ben trovati. Siamo ormai nella Settimana Santa e, quindi, questo è l'ultimo appuntamento. Poi ci fermiamo con queste risposte creative che abbiamo segnalato in questo periodo di quarantena, quaresima piuttosto lungo e anche sofferto. Un periodo in cui abbiamo buttato via molte cose, abbiamo scoperto il valore di altre, alcune le abbiamo riusate, rivalorizzandole. Il Museo degli Usi e Costumi di San Michele ha invitato i trentini a mandare segnalazioni con delle foto di questi oggetti che sono stati recuperati anche perché rappresentano parte del nostro passato. Ad esempio il gruppo roveretano degli amici di Rolfo Leroy ha donato la collezione di oggetti fatti a mano a un cinetto. Questa era dunque l'ultima eh, segnalazione, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon cammino in questi ultimi giorni verso la Pasqua. A risentirci.